vuoi sentirti sicuro? nel quarto livello ho parlato di scioltezza ma non basta constatare che riesci a fare un esercizio in realtà hai bisogno di sentirti sicuro quindi avrai bisogno di amplificare la percezione dei movimenti definendo e consolidando le priorità il passo seguente è trasformare ogni movimento in un'azione sicura, detta procedura. La procedura è un'azione sottoposta a controllo. Questo controllo può essere di vario genere. Nel nostro caso il primo controllo è quello che tu fai su te stesso, sulle tue azioni lo manteniamo a livello individuale perché stiamo eseguendo degli esercizi dentro una casa e tra virgolette sicuro in questo caso il controllo è anche la constatazione adottare la procedura ti fa rendere conto che quando tu sai esattamente cosa fare e sai di saperlo fare a quel punto lo fai per comprendere più approfonditamente questo concetto io ti propongo questa modalità di esercizio necessario anche ad iniziare a relazionarsi e sviluppare l'immaginario. Il primo esercizio è quello di fare gli esercizi che abbiamo fatto precedentemente, quelli dell'incontro diciamo, dell con il terreno, li facciamo aumentando la percezione, quindi aumentando lo sconto verso la diciamo, relazione anche con lo spazio, non solo con il terreno e quindi li faremo pendati. Allora, Prima ci mettiamo in un punto, libero da ostacoli e poi lo eseguiamo giù. Ok, il primo esercizio magia era andare a fare un passo, andare in ginocchio, portare una mano, portare anche l'altro ginocchio, metterci a quattro zampe e distendere giù. Stessa cosa, andare indietro, alzare una, mettere le mani alzarsi, poi alzarsi indietro e tornare indietro. Questo è il primo. Ora il secondo che è molto più difficile. Allora, mentre prima appunto ci lasciamo uno spazio davanti, ovviamente anche un po' dietro, eh? il secondo ci giriamo, quindi lo spazio ci lasciamo dietro, facciamolo qua. Stessa cosa, mi metto qui, tiro giù. Ehi, cosa ho detto? L'etichetta. Passo, corto e indietro. Piccolo, più corto questo. Mi piego in avanti, levo una gamba, boom, e va indietro, e mi rialzo, una mm, gamba avanti, una dietro, op, stessa posizione, e sei pronta? Ok, allora porta un piede avanti ok, rimane dritta ok, ora piega il ginocchio di brava, anche l'altro ginocchio a terra metti le mani giù per terra e vai fino, vai fino a per terra ok, rialzati ginocchio con piede avanti con le mani sul ginocchio bravissima dove eh, vai sto qua sento, quello lo facciamo dopo giro, ah non vedi scusami <ride> ora, all'indietro ok così ti ricordo che tu guarda amore devi per scendere per scendere guardami per scendere metti le mani a un piede non tanto non tanto vicino così ti pieghi fino per terra poi se vuoi puoi anche mettere una mano dietro per aiutarti. Sì. Eh esatto. la chiepri anche non mano ok ritorna indietro vai su allora facciamola con la lega. dai facciamola con la legna Ecco ora ha fatto, ok? mettiamo okay. okay. il piede qui, poi okay. ora piano, piede. Piano, piano, piano, piano, le mani avanti, avanti. Okay. Brava, leggi per terra, e vai. Mi okay. okay. metti di su, ok? E così, e così. bravissima, yeah. a 5. E io vi devo la 5, è appena. Giustamente, non lo vedi? Allora, ora amore è difficile, Eh ora facciamo così, quello che tu hai provato a fare prima. Ora si mette la penna. Giriamo, giriamo. Quindi tu mi fai girare, quando mi fermi, mi metti dietro il cuscino Perché ti porti dietro il cuscino? Così così non casco, non mi faccio male. Io non lo so dove mi fermi ok quindi io mi fermo tu mi dici aspetta metti il cuscino dietro di papà non troppo vicino lo metti qua così quindi se io mi fermo così tu metti il cuscino guarda, così a questa distanza così va bene dai proviamo prima, tu. Allora, prima lo faccio io eroe eroe allora Devi fare tanti giri che mi è così dentro stupido, vai, però non mi devi portare in giro, devi far girare. Ok, girare, okay. girare, gira, gira. Fermo, basta. Aiuta! Hai girato tutto, metti in cuscina. Ora io mi dovrei fidare che lei, che io dietro, uno sbatto. Hai messo un cuscino dietro? Aspetta lì ma perché ci sta dietro poi, quindi si fa male. con un eh? e dov'è il cuscino? hai messo il cuscino? Sì. è lontano Maia? troppo eh, sempre controllare ok Ok, ora scendo il cuscino e poi <ride> e poi mi Che non ha fatto chiamato. Yeeeh, pronta. Mm -hmm. Quante sono queste? Eh, eh, uno no, non le vedi? No, queste? Tre Ok, non le vedi, perfetto. Mettili qui al centro, pronta. No. Vi faccio girare. <tellamente> ah, che fai? buon da sola? Aspetta dall'altra parte, aspetta, dall'altra parte, dall'altra parte, dall'altra parte, aspetta, aspetta, perché? è Così, ok, poi ovviamente il compagno controlla pure, ora piano piano, fai passettina indietro e scendi, no, fino a giù della, fino a giù devi andare piano, attenta alla destra e ritirati su, Pensavi stare così? Mm. Abbiamo innescato la percezione, il sentire, oltre che al vedere, il sentire i movimenti, il sentire l'orientamento nello spazio, a prescindere da quello che vedi, e pure a dare fiducia. Dare fiducia non è incondizionatamente, ma anzi va condizionata. Quindi va in educazione, cioè io do una delega, ma la delega io con la delega contemporaneamente oh, do delle informazioni delle mie necessità. In questa maniera lei mi può aiutare, se no, altrimenti non può aiutare perché non sa esattamente io di cosa ho bisogno. Quindi la comunicazione comunque deve mantenersi, sì. si deve mantenere. Così crescono i rapporti di fiducia, ti puoi fidare delle persone.